Signori e signori, buonasera. Io sono pappagallo Lallo. Come chi sono? Il pappagallo più bello del mondo. Non vi ricordate di me? Adesso andrò a trovare Gaia perché mi farà vedere tutte le carte pappagallose del mondo, le carte più belle. Eh, mamma. No? Sì. Non eh, si lalala! Fa... La, la. Ciao Gaia! Eh, ciao! E per caso ti chiami Gaia? E allora mi fa vedere le carte pappagallose? Vabbè. Cioè, Lallo, tu l'hai scoperto che qui c'è un errore di questa carta? C'è cioè, un vero errore. Un vero errore? Sì. Il vero errore che non mi hai dato nemmeno un bacetto. Allora, ecco. guarda, questa è la carta Pokémon. Però al contrario, perché deve stare in questo modo. <ride> giusto? Mamma mia. E se la metto proprio così? Tada! giusto non deve essere così fai vedere bene quella carta per favore la puoi girare no ma qui qui qui è ah, così ed è sbagliata perché deve essere in questo modo qui ed è sbagliata per me sono uguali no, non sono uguali ah quella sta sotto sopra ma è fatta proprio così appunto non deve essere fatta così e perché perché deve essere così però se la vedi così è tutta sotto. Guarda, adesso ti spiego una cosa molto semplice. Mi guardi un attimo. Adesso io mi metto così. Sono sotto sopra, vedi? Ma sono sempre io. Lo vedi? Allora quella carta, se tu la metti sotto sopra, hai sempre una carta. È vero che sono bravo, intelligente? Capisco tutto? No, non sei proprio intelligente. Adesso lo chiedo anche ad Alexa. Alexa, chi è il pappagallo più bello del mondo? Tradotto da Legiti L'ara scarlatta è il più bello del mondo e appartiene alla famiglia delle Ma come Lara Scarlatta? Sono io il pappagallo più bello del mondo. Alexa non capisce niente. Ecco. Alexa, sei soltanto che scema! Non lo so. Ecco. Appunto è proprio scema, perché non capisce un cavolo. Allora, carta torniamo di... ai pappagalli. Torniamo ai pappagalli, allora. Hai detto che mi facevi vedere i sì. pappagalli e allora. che mi avresti regalato tutte le carte dei pappagalli.